Allora, dottore, è grave? Basta che prenda queste pillole per il resto della sua vita. Ah, grazie mille. Mi rincuora. Pensavo molto peggio. La scatola è da 6, Le dovrebbe bastare. Mi hanno rubato il dizionario. E tu come l'hai presa? Sono rimasto senza parole. Ieri ho portato mia moglie da un dottore. Ha detto che dovrei portarla un mese al mare, un mese in montagna e un mese in campagna. E tu dove la porti per prima? Da un altro dottore. Sei andata a pesca oggi? Perché tanto non avrei preso niente? E come fai ad esserne certo? Ho letto l'oroscopo di oggi e diceva: Giornata fortunata per i pesci, Mario, ma come sei cambiato? Eri grasso e adesso sei magro, eri basso e adesso sei alto, ma cosa ti è successo? Ma io non sono Mario, io sono Luigi. Ah, hai cambiato pure nome, <ride> di la verità. Provi qualcosa per me? Io lo farei, però purtroppo porto un altro taglia. <ride> Non ce la faccio più, sono tutto un dolore. Fai come me. Perché? Tu come fai? Torno a casa da mia moglie e mi faccio fare un bel massaggio e i dolori passano. Ottimo! Tua moglie ora è in casa? <ride> Goku, come mai non fai progressi? Io alla tua età sapevo già leggere e scrivere bene. Si vede che lei aveva un maestro più bravo del mio. <ride> Ogni volta che bevo caffè sento una fitta all'occhio sinistro. Capisco, ha provato a togliere il cucchiaino dalla tazzina? Ieri ho preso un cane per mia moglie. Davvero? E dove si fanno questi scambi?